Ciao oh. Ciao Siamo stanchissimi Siamo stanchissimi proprio stanchissimi molto stanchissimi. Molto. stanchissimi proprio Ciao eh, Oggi abbiamo fatto una giornata di stracollaborazioni Tra youtuber C'era un sacco di gente di Youtube Italia Ciao tesori a tutti Ciao Sono stanca tantissimo, Infatti si vede tantissimo che sono stanca tanta gente che passa dietro ciao Sara ciao tesori che fate di bello ciao no bella oggi proprio no ragazzi sono veramente stanca quando usciranno le collaborazioni non lo so dipende da quando riusciamo a tagliarli perché sono tanti video abbiamo fatto tante collaborazioni uscirà un video sul canale di Muriel un Martina Piccu eh, sul mio su non mi ricordo, su tantissimi, tantissimi, tantissimi. E c'è anche Sofia. E insomma, divertentissima. stata una bella giornata, però stancante. Eh, adesso lo so che è andata via perché aveva bisogno di andare. Eh, vabbè, in realtà mi si è anche abbassata un po' la voce. Qui abbiamo Luca. Luca. Luca, ciao. Ciao, Ali. Sì, ciao a tutti amici Ciao ragazzi Ciao ragazzi visto hai imparato? Ha imparato bravissimo che carino ciao oh, ciao ciao ciao Ciao Sapete vi, volete che vi faccio vedere? Vi faccio vedere le melanzane? Una parte delle melanzane? Perché allora sono onesta Una parte sono andate perse Vai via? Sì Ci vediamo ciao. prossimamente yes. Ciao mm. Ciao allora. Allora, una parte di melanzane sono andate perse, perché erano in un altro sacchetto che purtroppo mi hanno buttato via, quindi una parte è andata. Però qui ce n'ho ancora almeno ciao, sei, lui. se non sbaglio, e ora ve le faccio vedere. Ciao, ciao Eleonora, ciao, ciao, ciao, ciao Ilaria, hai avuto il cd, Marti, saluta. Ciao! <ride> Ciao Shanti! Oh, ciao che strano! Eh Periscope, dimmi! Sì, no, a girare, Yes, per me va benissimo! Aspetta! Sì, saluta! Ciao. Letizia. Ciao. Human Safari. Human Safari! Ciao saluta, ragazzi, saluta! Salve, salve. Allora, siamo 216! Ciao Arianna! Allora, questa è la melanzana più bella di tutti! Ah, cioè, guardate cosa hanno fatto. Cioè, questa... Il problema è che marcirà. Però io la vorrei troppo mummificare, questa melanzana. Con tutte le foto mie di Michele. Cioè, è stupenda. No, ragazzi, è meravigliosa. Dai, bellissima, tipo. Poi mi hanno portato... Due melanzane. Poi... Tre melanzane. Poi... Quattro melanzane. Cinque melanzane... Sei melanzane! Sette melanzane! Eccola un'altra! Ci facciamo una super parmigiana! Le melanzane! Marti vieni! Ragazzi, non sanno delle melanzane! Allora, allora adesso mi dovete scrivere qua sotto chi di voi sa del Alice delle melanzane. Scrivetemelo! Perché dobbiamo spiegare a Martina le melanzane! Chi è che lo sa? Uno! due, tre, quattro, vedi, guarda, guarda, loro sanno tutto, loro sanno, guarda, guarda, guarda, guarda lo sanno. Vengo con l'indri, certo, devo fare il video con lui. Allora, praticamente, ti spiego. Sì. Un metodo infallibile per far passare il singhiozzo è immaginare una melanzana, che in questo momento ce l'ho addirittura. Una ragazza mi ha portato anche il preservativo. Vabbè, insomma, melanzana devi immaginare di mettergli il preservativo. Immaginare Beh, ti passa per mega extra large praticamente. Ma chi se ne frega? Te, te... vabbè, sono le cose tecniche. Ma ti giuro, ti passa il singhiozzo in nulla. È così. Era È così, quello che avevi e detto Michele... prima per il... sì. Sì. Sì. Prima quando stavamo tornando dal sushi hai detto melanzane sì, per Sì me esatto perché poi io e Michele e Pot abbiamo fatto una periscope E Michele ha detto twittiamo tutti hashtag Alicia le melanzane Siamo andati in tendenza con hashtag alicele melanzane Quindi da allora vedi tipo mi mettono tutte le melanzane le mie amiche queste care tesori Quindi sono innamoratissima di voi perché ah, una ragazza guardate mi ha portato queste cose tipo Questi disegnini mi piacciono tantissimo que A parte questa che con lo screenshot tipo Alice Fercodri ha messo like. Tutte queste cose con la mia cover, tutte queste cose carinissime. Un'altra mia por. Mamma. Ah, mi hanno dato tipo i nick da seguire, un sacco di cose. Va bene. Uh, comunque, ah, Alice le melanzane. A Bolzano non vendono i cd, ma no, arriverà forse, dai. Canzato, quindi vuoi andare a controllare ma il mio bianco col Dai, grazie, tesori che carini che portate le melanzane a Michele. Ma poi, a me dispiace tantissimo. Tipo, anche a Michele gliel'avete portata a Latina. E cioè, vabbè, da ridere tantissimo. Da annuncissima. Ok. Le magliette con l'hashtag? No, non ho beccato le ragazze. Alcune mi hanno detto che non sono riuscita a vedermi. Che tristezza. Ciao Noemi. No, tesori, io non l'accompagno io Michele negli store mi dispiace mi dispiace tantissimo però spero di veramente di vedervi ma poi di nuovo insomma cioè ieri è stata una giornata bellissima ho visto um, mi avete taggata in alcune foto bellissime mentre ci abbracciamo bellissime proprio infatti voglio poi fare tipo collage con tutte le foto alcune delle foto e poi postarla stasera posto una foto che è bellissima io che abbraccio una ragazza mi piace tantissimo e siamo uh, in un posto dove stiamo facendo tante collaborazioni siamo stati tutto il giorno uh, abbiamo fatto collaborazione tra Hamet, The Show, eh, Sofia, Muriel, Marti e tutto. Tra un pochino, però, andiamo via. E vabbè, ragazzi, io scappo perché mi stanno chiedendo di andare a registrare di là l'ultimo video. E basta, ti mando, vi mando, ti mando un bacione enormissimo. Grande, grande, grande. E, boh, ci vediamo prestissimo nella prossima pari, magari la faccio stasera. Ciao amici, vi voglio tanto bene. Ciao. Non si chiude. Ragazzi. Ok.